Tu sei la più richiesta di questo Sanremo, lo sai? <ride> sì. Sono felice, sono felice. No, assolutamente. È stato bello venire qua, anche se c'è, insomma, questa atmosfera, no? Però eh, dentro all'Aristo certo. l'atmosfera è uguale agli altri anni. Ah, non c'è dubbio. Ci sono, ci sono tante persone che girano di qua, girano di là, devi stare attento a non inciampare contro qualcuno. È tutto una. È vero. È un movimento continuo e devo dirti la verità che quando tu entri sul palco non la senti questa mancanza del pubblico perché in platea ci sono tutti i musicisti e poi le poltrone sono messe in un modo con la luce che sembra che siano. occupate, siano occupate. Quindi il regista è molto bravo. Certo, immagino, ma infatti lo Devi pensare che la luce rossa della telecamera ci sono tante persone che ci seguono e insomma, eh, lo so tu hai una grande esperienza un po da questo punto di vista è una grande esperienza credo che quest'anno particolarmente abbiate anche maggiore empatia con l'orchestra visto che comunque vi trovate tutti lì insieme sì in... sì sì devo dire che ci hanno giovolato molto anche nelle prove perché abbiamo provato prima roma e... E poi due giorni qui a Sanremo e anche eh, quando siamo venuti ci hanno fatto provare chi voleva due volte, tre volte la canzone. Lasciavano molto spazio, ecco. Ci è che stati, meraviglia, No, ma quando si, quando si lavora così è molto eh. bello. Guarda, io ti racconto un po' perché appunto io e te abbiamo un sacco di amicizie in comune e che credo Va che ci, ci legano a, a questa intervista. Ti spiego anche perché. Perché eh, io intanto, mh, vabbè, io scrivo per questo, per questo magazine, che si chiama faremusic.it, eh, che praticamente da sette anni a questa parte, per la quale appunto ogni anno mi trovo a Sanremo, quest'anno è una cosa un po' particolare, ovviamente per via del Covid, ma il nostro patrone, diciamo, è Alberto Salerno. Ah beh, lo conosco, cioè io ho fatto eh, tante canzoni di, di Carosone, Infatti, e cioè infatti scritte dal suo papà esatto, da Nisa sì, ieri gli hanno fatto Danisa, anche un omaggio sì. tra l'altro sì sì e, guarda sono canzoni che vanno soprattutto in tutto il mondo ma c'è quell'ironia nei testi quella vera ironia genuina e intelligente eh, dei napoletani è eh, stupenda eh, stupenda eh, infatti sì. no, nel senso che poi appunto ripeto poi negli anni lui diciamo ha ideato questo progetto e adesso poi viene mosso dalla nostra caporedatrice mela giannini e dall'ufficio stampa jessica cavestro però diciamo che il nostro patron come fosse una sorta di padre artistico è comunque alberto salerno eh sì. ecco. e poi io da qua mi collegavo anche ad altre amicizie che, che ci collegano la prima è paola pellai <ride> per la quale tu hai scritto sì, la prefazione del paura. suo libro. Sì, sì, esatto. È vero. Che stamattina appunto scrive, eh, e da qui mi ricollego a diversi complimenti che voglio farti, mi scriveva proprio che tu, essendo l'icona di questo Sanremo qua, mh, a parte che hanno fatto diverse copertine anche ironiche, non so se hai visto la copertina di TV Stories e canzoni con tutti i tuoi visi al posto di tutti i cantanti. <ride> Sì, sì, è stato forse un ammiratore. Ma sicuramente. <ride> è stato ma... uno scherzo, ma che è molto gradito. È una cosa bellissima perché, comunque, tu stai rappresentando veramente un grande insegnamento. E la Paola scriveva questo: scriveva sei melodia, forza nella voce, intonazione pregevole, famiglia, semplicità, passione, esercizi e serietà per scaldare la voce. Eh, niente head monitor perché appunto usi giustamente le spie come è giusto che si faccia e infatti hai fregato tutti sull'intonazione perché comunque tu sei stata precisa e perfetta <ride> quando gli altri eh, hanno sì. avuto tutti i problemi coi fonici è vero io quando sono andata a fare le prove a Roma allora il tecnico mi ha chiesto signora voglio le auricolari, no guardi io sono l'antica, voglio le spie perché voglio sentire la mia voce e tutto quello che succede nell'orchestra ma ne nelle spie e poi non... Gli perché a me mi deve un mio collega che quando sta cantando una canzone d'amore una canzone che deve dire delle cose che devono arrivare si mette con la mano così che sembra che gli stiano cadendo i pantaloni no? È vero. Eh, per regolare...